Senza guardare, andiamo ah, se ne abbiamo cre creato. Ai miei seminari sulla legge di attrazione propongo la gratitudine incondizionata. Questo so di chi è? Allora, ai miei seminari sulla legge di attrazione propongo la gratitudine incondizionata. Quale tecniche di manifestazione proponi tu? Ah, quale tecniche di manifestazione proponi tu? Grazie. Ah, ok, allora, fammi, fammi canalizzare la qualità del... del della riassunzione perché se no dovrei parlare per due giorni su questa cosa <ride> mi fate domande su cui dovrei parlare per giorni allora la gratitudine incondizionata è sicuramente una cosa utile perché la, la gratitudine è una delle delle, mh, delle vibrazioni più potenti cioè l'essere grati a prescindere è importantissimo e ovviamente l, il restare in un'ottica di gratitudine ci permette di stare in una Vibrazione positiva e quindi attirare ulteriore gratitudine. Quindi altre cose che in qualche modo di cui potremo essere grati. Cosa propongo io? Uh, io in realtà non è che propongo più di tanto. <ride> Cosa ti posso proporre? <ride> Qualcosa me l'invento. Cosa ti posso proporre sulla legge d'attrazione? Mm, e devo riassumere il concetto. La legge d'attrazione, per quello che vi posso dire... È una legge che si sede una vita ed è la legge di risonanza, quindi se qualcuno ha un briciolo di conoscenze audiofoniche sa che la legge di risonanza, o meglio, che ogni. ogni e qualunque cosa ha una vibrazione. Una vibrazione è fatta da una frequenza, da un'ampiezza, da una. è un suono praticissimo, frequenza, ampiezza. Uh, C'è qualche fonico da qualche parte, no? Qualcuno che capisce di musica? No, vabbè. Insomma, ha determinate caratteristiche. Ogni vibrazione. Cosa succede? Se incontra una vibrazione uguale, quindi con la stessa ampiezza, con, lo stesso, eh, con la stessa lunghezza, con, la, con lo stesso hertz, con la stessa vibrazione, la vibrazione si dice va in fase, giusto? Sì. E quindi si raddoppia. Che vuol dire in paroloni? Avete mai visto la cantante lirica che mh, canta e spacca il bicchiere? Che succede? Che la vibrazione della sua voce raggiunge la stessa vibrazione, quindi la stessa frequenza del bicchiere quindi degli atomi del bicchiere, i quali entrando in fase raddoppiano la loro vibrazione, tanto da scoppiare questo è quello che accade, quindi ragionando su questa logica oggi ho perso la voce totalmente ragionando su questa logica sappiamo che e questi sono stati studiati, che qualunque cosa che sia un atomo, che sia questo, che sia il nostro corpo, che siano i nostri pensieri, in fondo sono vibrazioni. Max Planck ci ha vinto un premio Nobel su questo. Quindi, qualunque cosa di cui parliamo, qualunque cosa noi vediamo, qualunque cosa noi pensiamo, ha una vibrazione. Qualunque malattia ha una vibrazione. L'altro lato, dell lato della legge di risonanza è la, il controfase, cioè se una, una vibrazione incontra la vibrazione opposta si annulla. Quindi se è la stessa vibrazione raddoppia, se la vibrazione opposta si annulla. Cosa vuol dire? Volete fare una prova, un esperimento? Prendete due casse acustiche di uno stereo e mettete dal vostro stereo una, una, un suono puro, quindi una frequenza pura, il classico fischio. Okay? Qualunque, qualunque sia la frequenza. Mettete le due casse uno contro l'altro, non sentirete più niente. Ci sarà il silenzio perché le due frequenze, andando una contro l'altra, si annulleranno tra di loro. Ovviamente con le casse è un po' difficile, però è difficile poterle mettere esattamente di fronte. Comunque sentirete che il suono si abbassa notevolmente fino quasi a scomparire. Cosa vuol dire? Che due frequenze opposte si annullano totalmente. Con questa logica, tra l'altro, stanno facendo adesso studi sulle guarigioni, perché se si riuscisse a comprendere qual è la vibrazione di un tumore e si riuscisse a bombardare con una... Ciao con una vibrazione in controfase della stessa vibrazione, le cellule scomparirebbero, morirebbero. Questi sono i nuovi studi che stanno cercando di fare sulle vibrazioni. Di conseguenza però, qual è il discorso? Che la mi, il mio pensiero, e anche questo ci hanno fatto studi, e ci sono delle macchine che possono provarlo, ci sono delle macchine che vengono messe sopra la testa, non a contatto con la testa, ma sopra la testa, quindi venite messe una sorta di casco da parrucchiere enorme, che raccoglie e percepisce le vostre vibrazioni, quindi i vostri pensieri emanano le vibrazioni al di fuori della vostra testa e possono essere, c'è una palla invece semovente, ci sono delle presenze, non so se la vedete anche da lì, è una palla da Va bene, allora visto che c'è questa palla e nulla accade per caso, questa palla ci servirà probabilmente per la prossima domanda, io nel frattempo ci appoggio più. Le vostre frequenze sono percepibili da delle macchine, quindi i vostri pensieri generano frequenze. Che cosa accade? Che le frequenze dei vostri pensieri tenderanno ad attirare persone che emetteranno frequenze simili. Cosa vuol dire? Che se la vostra frequenza di base è io non valgo, io non merito, io non valgo, io non merito, io non valgo, io non merito, io non valgo, io non merito, questo mantra viene esteso fuori di voi e in qualche modo attirerà tutte persone che dentro di loro hanno io non valgo, io non merito, io non valgo, io non merito, io non valgo, io non merito. È molto semplice comprendere la vita di una persona, basta vedere gli amici che ha attorno perché in genere ci si attornia di persone simili, è abbastanza semplice. L'esempio classico che faccio sempre è che se voi amate la musica classica, qui si chiama una scuola di danza classica, se voi amate la musica classica e in una discoteca o in un ambiente iniziassero a mettere della musica classica, voi sareste i primi interessati alla musica e magari mettereste o ad ascoltarlo o a ballarla. Se invece insieme nella stessa sala ci fosse gente che ama la musica da discoteca e gli mettono la musica classica, si allontanerà. Ovvio. Se poi improvvisamente dalla musica classica mettessero la musica da discoteca, quelli che amavano la classica se ne vanno. E quelli che amavano la discoteca si avvicinano. Quindi voi sarete attirati dalle vibrazioni simili a voi e allontanati dalle vibrazioni opposte a voi, o comunque dissimili. Quindi che cosa posso proporre sulla legge d'attrazione, cambiate i vostri pensieri e cambierà il mondo attorno a voi questa è la cosa più semplice a questo punto vi chiedo a quanti di voi che magari hanno intrapreso un percorso di crescita personale hanno cambiato totalmente grazie a quello che hanno fatto i propri pensieri e improvvisamente e magicamente le persone attorno a loro sono cambiate a quanti di voi? È successa qualche magia particolare o sono solo cambiate le vostre vibrazioni, sono solo cambiati i vostri pensieri? Me ne dico un'altra, una delle più grandi paure delle persone quando intraprendono percorsi di cambiamento è e se poi non vado più bene alle persone che adesso stanno attorno a me e se poi non mi vogliono più e se poi mi lasciano e a Roma si direbbe sticato, si può dire sticato? <ride> Se può dire sti cazzi in telecamera, non è un parolano, si può dire, insomma è accettato. Ok, a allora, Roma c'è sti cazzi, cioè quindi? E allora? Se mi hanno tosticato fino a ieri, ma se si allontanano è anche meglio, no? Quindi non state a preoccuparvi se le persone cambieranno, perché cambieranno, è molto probabile, ma è anche vero che ne attirerete tante altre e vi attirerete quelle più in linea con le vostre nuove vibrazioni quindi consiglio, la, la, la gratitudine è sicuramente valida perché comunque ti pone su una vibrazione di gratitudine quindi attirerai persone che sono più grate della vita, questo è poco ma sicuro è vero anche che se vorrete cambiare ancora di più, cambiate la vostra vibrazione di fondo a breve ho rifatto l'esperimento del riso di Masaru Emoto buonanima di Masaru Emoto, chi di voi conosce Masaru Emoto? quello okay. dell'acqua dell dell esatto Masore Moto è morto qualche mese fa, tra l'altro, eh, scienziato giapponese che ha studiato l'importanza dell'acqua e come l'acqua sia ehm, influenzabile dai pensieri, dalle vibrazioni e addirittura dalle semplici scritte. Cosa accade? Cosa ha fatto? E questo è un esperimento che potete fare tutti voi lui usa una tecnica, usava una tecnica particolare per cui prendeva dell'acqua, la sottoponeva a delle semplici parole, ti amo, ti voglio bene, grazie, ti odio, ti uccido, sei una merce, cioè qualunque cosa. Dopodiché prendeva quest'acqua che era stata esposta a un po' di queste parole e la congelava. Congelandola venivano fuori dei cristalli. Se cercate Massaro e Modo trovate il mondo. Venivano fuori dei cristalli. ha notato che i cristalli dell'acqua esposta a intenzioni e a parole positive erano bellissimi quindi coerenti, belli, spettacolari, stelle, forme molto molto belle invece i cristalli dell'acqua esposti a parole negative erano orrendi incoerenti, spezzati, non avevano una forma, non avevano niente ricordiamo che noi siamo fatti del 75% di acqua ok? sapete che vuol dire nutrire emozioni negative pensieri negativi invidia rabbia paura tristezza sensi di colpa costantemente per giorni mesi o anni che voi ammuffite dentro ammuffite letteralmente volete fare un esperimento l'ho rifatto gli ultimi giorni in thailandia stavo montando il video qualche giorno fa ed è stato l'avevo già fatto e l'ho voluto rifare perché volevo farci il video l'esperimento del riso classico cosa fate cuocete del riso prendete due barattolini prendete sto riso lo dividete nei due barattolini su un barattolino ci scrivete ti amo, ti voglio bene, grazie sull'altro barattolino ti odio, ti ammazzo e li chiedete, basta stesso posto, stessa, um, stessa condizione ambientale notate che cosa accade dopo qualche giorno ovviamente se volete farci qualcosa in più ogni tanto quando passate vicino a quello ti amo, ti voglio bene gli dite bravo, grazie, ti amo, ti voglio bene quando passate vicino a quell'altro brutto bastardo, devi morire cioè gli date proprio intenzione si <ride> si <Sì, sì. ride> l'abbiamo fatto qualche giorno fa in Thailandia, cioè come un passato ah ma è una merda Dio. gli date proprio intenzioni negative, decore proprio, cioè lo mandate a fare, dovete dare emozioni negative invece su quello Tiamo, ti voglio bene, dovete dare le emozioni positive bello, vedrete a breve sul video è successo qualcosa di molto bello Il, dopo 20 giorni ho aperto i due barattoli e quello sul Tiamo, ti voglio bene, grazie aveva una parte che non era neanche ammuffita Aveva 4-5 tipi di muffe diverse, di colori diversi, ma soprattutto c'era vita. C'erano formiche, vermi e moscerini. In, una, in, una, in un ambiente in cui c'era ti amo, ti voglio bene, grazie. Quindi le formiche, c'erano due vasetti, erano così, c'erano a questa distanza. In uno c'erano formiche, vermi e moscerini. Quindi i vermi che erano già diventati moscerini, quando l'ho aperto mi sono trovati moscerini. Dove siete usciti voi? Non lo so. Sull'altro c'è solo morte, un unico strato così di muffa bianca altissimo e niente, neanche una formica che si è avvicinata, niente. Ed erano due vasetti uguali, stesso riso, stesso ambiente, stesso posto. Poi vogliamo dire che queste cose non contano? Parliamone. Quindi sapete che cosa vuol dire avere vibrazioni negative costantemente nella propria testa, nutrire costantemente rabbia, invidia, sensi di colpa, e qualunque altra cosa, voi ammuffite dentro, ammuffite dentro. E guardate, fatelo, perché una cosa è vederlo, una cosa è farlo voi. Cioè vi rendete conto che voi siete quel riso, cioè voi siete quell'acqua, voi siete fatti di più acqua del riso. Quindi immaginate ad avere voi la scritta qui ti amo, ti odio, ti ammazzo, non mi voglio bene, non merito, non ce la faccio, non riesco, non valgo, fateci, fateci attenzione, quindi se volete un vero consiglio cambiate i vostri pensieri in tutte le maniere, cioè lavorate sul cambiare le vostre vibrazioni di base, il mondo vi cambierà attorno magicamente e tutti quelli che hanno avuto questa esperienza ve lo potranno dire accade così, voi lavorate su voi stessi, voi cambiate il vostro modo di pensare, cambia il mondo attorno a voi È Bibbia, cioè non, non, non posso manco di Bibbia, che a Bibbia è una marea di minchiate <ride> scusate, vabbè lo devo dire, non ce posso fare niente e, e, e scienza, non è neanche via scienza ok, quindi consiglio su cosa, posso fa cosa ti posso proporre per la legge d'attrazione quello di fare di monitorare quanto più possibile i vostri pensieri reali, quelli che nutrite costantemente in maniera maggiore, capire da dove arrivano e se sono negativi cambiarli. Ritorniamo al discorso di prima. Se è funzionale tenetelo, se, ne, se non è funzionale cambiatelo. È funzionale nutrire rabbia verso il mondo e un sistema che ci condiziona? No. Che ci cambia? È funzionale lamentarci che c'è la crisi? No. Però. Quella, quel pensiero di rabbia quel pensiero di tristezza quel pensiero di incazzatura quel pensiero di ingiustizia fa male a noi quindi perché dovremmo tenerci? usate il riso e notate come le cose cambiano e mettete voi stessi al posto del riso inizierete a cambiare le vostre intenzioni e i vostri pensieri all'istante solo comprendendo quello che cos è. cos'è? ci sono segnali dalla regia ogni tanto c'è gente che mi fa così <ride> sembra una cosa strana arrivano domande no. strane. perché non siano male se no, sì, come se le potessi rispondere a tutte, capito? Cioè, se sarei qui un paio d'ore, non so neanche che ore sono. Quindi, cambiate i vostri pensieri, cambierà la vostra vita, cambieranno le persone attorno, cambiate.